Ciao! Non so quello che stiate facendo voi, ma io sto già pensando alle vacanze. E così sono un po' tornata indietro a quelle che sono state le vacanze passate, poi, insomma, questo anno di pandemia che le ha un po' sconvolte tutte, e um, mi sono ricordata, non so se vi ricordate anche voi, di quando in Corsica avevamo, avevamo noleggiato il super... Eh, che bella esperienza che era stata tante e ho detto, vabbè ah guarda, quello può essere anche un motivo per mantenersi in forma. E così ecco che vi porto nel mio garage oggi per insieme testare insomma il gonfiaggio del sup e vedere poi insomma tutti, tutto quello che c'è da mettere all'interno del sup per potermelo portare in vacanza quest'anno. Se siete pronti io andrei il sup da portare dietro. È sempre meglio sgonfio, vabbè, giustamente, perché questo è di quelli gonfiabili e deve essere arrotolato per essere messo nell'apposita sacca laggiù. Eh, invece quando l'ho comprato io praticamente era piegato a mo' di fazzoletto. Non va tanto bene perché si rovina la parte gomposa. Allora, intanto vediamo se è tutto a posto e si tiene anche quello che è il gonfiaggio. Guardate che bel colore, mi fa giovanire voglia di mare, per un ecco, allora, vuoi dire qua si distribuono bene, andiamo a prendere la nostra pompa, deve essere eh, gonfiato a 1,05 bar, quindi abbiamo preso anche la pompa per gonfiare apposta il sotto, per cui io dovrò andare a 15, ok? 15 psi. Eh, ho già paura perché se non lo sai che ci metto un po' a gonfiarlo, allora facciamo una cosa cerchiamo di gonfiarne già un pezzettino con quello che è automatico eh, così facciamo meno fatica e, e ci portiamo avanti con il lavoro per cui tolgo questa bocchetta vado a prendere la oh, pompa automatica Grazie. Direi che l'ultima pezzo lo facciamo mandare quindi... veramente pensavo non funzionasse perché se non si muoveva invece inizia a muoversi solo nel momento in cui è già... utilizzare una borsa abbiamo il liscio poi vi farò vedere a cosa serve da da da da da da da da. la pinna allora per prima cosa vi faccio vedere la pinna in fila così ok e poi c'è la chiusura adesso la togliamo e serve per dare stabilità invece vediamo che cosa serve il liscio. e il liscio serve per quando cadete in acqua non nel mio caso perché io non cado mai e a tenere la tavola Legata a voi. Prima cosa, agganciate l'isci da dietro, in questa costura, ok? Fate passare l'isci in questo modo e lo chiedete, in questo senso, è agganciata alla vostra tavola. Una volta che siete sulla tavola, questa parte quella che dovete agganciare a voi, che può essere messa un po' al crampaccio, in questo modo, altrimenti alla caviglia, dove viene più comodo. Con questo potete si ammuovere tranquillamente la tavola, che nel caso doveste cadere per terra e voi si dedica che una spade e la vostra tavola parte parte parte naturalmente per un certo punto si fermerà e poi potrete recuperarvela e con molta fatica salire nuovamente sulla tavola come fare per uh. tirarsi in piedi dovete trovare la stabilità giusta questa è la metà della tavola per avere l'equilibrio corretto i piedi devono andare uno da un lato e uno dall'altro dopodiché una volta trovata stabilità vi tirate su bisogna sempre tenere le gambe un pochettino piegate eh, per avere meglio stabilità la pagaia la pagaia cosa serve? la pagaia andare avanti sì perché o fate a modice certo. così e andate avanti così oppure Usate la pagaia che in questo caso ha dimensioni diverse e deve essere acquistata in base alla vostra altezza, quindi la pagaia dovrà essere alta praticamente da qua fino a qua. Sarà così. Ok? Quindi a questa altezza la vostra pagaia sarà perfetta. Voi cosa dovrete fare? Spingere, andare avanti, prendere l'acqua e inspire l'armellata. Spingere indietro di su e poi per portarla avanti tirerete fuori dall'acqua la ruoterete e andrete nuovamente avanti e la infilerete nell'acqua girate e di nuovo su questo è l'unico se voi siete stanchi che potete fare? Intanto finando la pagaia così oppure qualcuno la tiene anche così potete fare una giornata cercando di rimanere le pulite anche in acqua oppure come farò io e con questo di saluto arrivate al largo prenderò un po' di sole e sarà bellissima questi l'altro bene io direi che alla mia vacanza è sto già un bel modo per fare ginnastica, viaggiare anche in mezzo all'acqua. Magari qualcuno potrebbe pagagliare per voi, Puoi rimanere seduti così e farvi trasportare che è quello che facevo io in corsica E insomma vi auguro una buona giornata, intanto penso anche alla colonna sonora da mettere in sottofondo per poi raccontarvi questi, questo e altri viaggi. Ci vediamo come sempre su questo canale in compagnia della musica ma anche dei viaggi. Ciao